A settembre scorso DORS ha eh, iniziato una serie di festeggiamenti per i suoi vent'anni. Sono vent'anni che siamo con voi, abbiamo pensato di eh, festeggiare mettendovi a disposizione una serie di strumenti e di materiali che possano essere utili nel lavoro di tutti i giorni di chi si occupa di prevenzione e di promozione della salute. Non solo materiali nuovi ma anche materiali chiamiamoli evergreen, che sono stati pubblicati già da DORS nel corso di questi vent'anni, ma che sono tuttora utili nel lavoro di tutti i giorni. Eh, abbiamo anche eh, fatto una serie di interviste a persone di più diverse, che sono i nostri interlocutori, dai promotori della salute, quindi gli operatori, eh, ASL, ma anche a quelli del sociale, ma anche agli insegnanti, ma anche a ehm, decisori piuttosto che eh, funzionari regionali. Eh, in tutte queste interviste, beh, intanto noi le abbiamo fatte per capire eh, a che cosa è, eh, ha contribuito in questi vent'anni, ma anche e soprattutto per rifare un po' il punto su quelli che sono i bisogni dei nostri interlocutori. In tutte queste interviste eh, la parola verità ricorre moltissimo. Ecco, secondo il metodo scientifico la verità è eh, ciò che noi siamo in grado di conoscere, ciò che noi siamo in grado di sperimentare, di osservare e quindi per definizione eh, cambia nel tempo, e cambia la definizione e, e cambia, è importante insomma capire come definirla. Eh, per questo un centro di documentazione ha un, un ruolo molto importante, può giocare un ruolo molto importante, soprattutto se si tengono conto alcune caratteristiche della modernità che sono l'inflazione informativa eh, che aumenta il rumore anziché eh, migliorare la comprensione, la sfiducia verso la scienza ma anche verso le istituzioni pubbliche e la crescente complessità che ormai praticamente tutti i problemi che ci troviamo ad affrontare hanno e l'importanza di affrontarli in maniera coordinata e interdipendente, trasversale. Diciamo che Dorsi in questi vent'anni ha sempre cercato di mantenere rigore scientifico e innovazione, ha cercato di supportare gli operatori eh, fornendo loro, diciamo, documentando, fornendo metodi, provando a creare reti, a, a custodire, a trasmettere valori, fornire fonti accreditate sulle quali formarsi una buona opinione. Eh, offrire un'idea su quelle che sono le priorità e su che cosa è importante eh, per la sanità pubblica. Dobbiamo decisamente ringraziare la lungimiranza della regione Piemonte che vent'anni fa ha pensato di istituire un centro come questo e che eh, ne ha permesso lo sviluppo e che tuttora lo supporta. Dobbiamo ringraziare l'ASA Torino 3 che ci ospita e con la quale eh, lavoriamo. Eh, credo che dobbiamo ringraziare Elena Coffano che insomma, ha sempre avuto una direzione accorta e lungimirante. Eh, da quanto dicono di noi, DORS è un riferimento anche nazionale, un, un punto per, di sostegno diciamo, a operatori della prevenzione. Però qual è il futuro verso il quale andiamo? Allora noi eh, cerchiamo, partendo dal, dal principio della salute in tutte le politiche, di cominciare una riflessione innanzitutto sul pubblico a cui ci rivolgiamo. Eh, operatori della sanità pubblica, eh, decisori, operatori sociali, insegnanti, eh, ma anche altri eh, clinici, eh, nonché operatori del terzo settore, se così vogliamo chiamarli, eh, diciamo anche associazione di cittadini informati. Ecco, su alcuni di questi pubblici eh, noi dobbiamo eh, interrogarci di più e capire meglio i loro bisogni. E' anche per questo che vogliamo concludere questi festeggiamenti con una serie di iniziative in cui DORS riflette ma vuole riflettere anche con voi. La prima sarà il prossimo 17 giugno, ci interrogheremo su quelle che sono le frontiere della conoscenza a partire quindi dall'epigenetica e dalla omica. A settembre invece vorremmo riflettere di più sulla comunicazione alla luce delle nuove tecnologie, sempre più veloci nelle loro trasformazioni e su come eh, la sanità e in particolare le AS utilizzano queste eh, tecnologie per la propria comunicazione istituzionale. E infine a ottobre vorremmo invece riflettere di più sui bisogni proprio del terzo settore, non solo sui bisogni di conoscenza ma anche su come si può fare rete eh, sempre di più e sempre meglio ovviamente con l'obiettivo del miglioramento della salute dei cittadini. Ecco, io credo che sia importante continuare il nostro lavoro con un'attenzione particolare al modo in cui lo svolgiamo. Eh, la credibilità di quanto facciamo, l'autorevolezza che ci viene riconosciuta dipende anche dal modo in cui lavoriamo e quindi dal rigore, dalla chiarezza, dall'indipendenza con cui l'abbiamo sempre svolto, con cui abbiamo scelto gli argomenti, gli strumenti che... Che vi, le teorie che vi proponiamo uh, sul sito trovate una sintesi delle attività che abbiamo svolto nel corso del 2018 e anche un, il, il nostro piano di lavoro, quello che, che, che intendiamo attuare nel corso del 2019. Continueremo così anche per i prossimi anni e, e vi chiediamo di continuare a camminare con voi e di aiutarci eh, a costruire insieme il piano di lavoro e le priorità su cui continuare a, ad approfondire. Thank you.